Una volta pagata la licenza di Farming Ultima Farming License, potrai acquistare il prodotto per il Farming di Token Farming Unit. C'è un solo modo per pagarlo, con il token Ultima. Quindi, vai al tuo account personale su ultimafarm.com. Scorri in fondo alla pagina, fino alle licenze, e seleziona Ultima Farming Units dal menu. Nella pagina che si apre, seleziona l'unità disponibile per te e clicca sul pulsante Purchase, Acquisto.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 Una volta completato il pagamento, dovrai attendere la notifica di pagamento. Speriamo che, dopo aver letto questo tutorial, tu non abbia dubbi sull'acquisto delle unità. In caso di domande, puoi sempre rivolgerti al nostro team di assistenza, support.ultimafarm.com. Ti auguriamo alti profitti e grandi risultati!